Ciao, sono Marco, benvenuti sul mio canale e alla consueta recensione dei prodotti Riobi. Come vi avevo annunciato alla fine della scorsa recensione, oggi recensiremo la sega circolare. Sega circolare a batteria 18V. Come vedete è ancora è, nuova imballata, eh, non ho ancora avuto tempo di aprirla, è già due mesi che la possego e non vedevo l'ora di aprirla con voi. Eh, per prima cosa però eh, vorrei ricordarvi che sui prodotti Riobi esiste un anno in più di garanzia, quindi gli anni saranno estesi da 2 a 3. Per avere questo anno in regalo non dovete fare altro che iscrivervi al sito della Riobin, inserire il codice del prodotto entro un mese della data d'acquisto e così la garanzia si estenderà da due a tre anni. Ora vedremo cosa c'è contenuto nella scatola, eh, poi vi dirò le caratteristiche, faremo un piccolo elenco delle caratteristiche e poi la testeremo e eh, vedremo se il prodotto funziona bene come gli altri recensiti finora. Ora vediamo il contenuto della scatola Ecco, coperta al contrario eh, troveremo il classico libretto delle istruzioni con la garanzia è qui che, tre... che troveremo il codice per la registrazione al sito poi una dima che è questa la sega circolare che è molto pesante, è bella solida, come tutti i classici prodotti della linea Riobi. E infine il disco. Questo è un disco dello spessore di un mm, e mezzo, eh, il diametro è di 150. Con questo disco eh, potremmo tagliare dei pannelli o dei legni eh, dello spessore di 45 mm, con dei tagli a 90 gradi, praticamente sarebbero i tagli dritti. Se invece incliniamo eh, il nostro pianale, quindi se creeremo dei tagli a 45 gradi, il taglio scenderà da 45 mm a 32 mm. Ora la monteremo e la testeremo. Ora daremo una rapida occhiata all'attrezzo eh, prima di montare la lama. Questo è il bottone per la sicurezza. Questo poi qui c'è il laser quando si schiaccerà il bottone della sicurezza il laser partirà questa è la vite per l'alloggio della Dima e questa serve per mettere il piano in gradi vedete qua ci sono segnati i gradi e poi si rifissa invece sul retro Abbiamo un'altra vite che serve per la regolazione della lama, per la profondità. Qui c'è l'innesto per l'aspirapolvere, per aspirare i trucioli. Questo è per la sicurezza. E qui troviamo il bottone per il cambio della lama che useremo adesso. Girando da, qualche, da questa parte abbiamo la chiave a brugola per l'innesto della lama, come si fa? Si tiene schiacciato il bottone, si gira nel senso orario. Si Perfetto, siamo pronti per collegare la batteria e testare se funziona. Ora siamo pronti a fare il nostro primo test sul legno da 45 x 42 mm. Vorrei ricordarvi che la lama gira a 4200 giri al minuto. Il taglio è stato fatto perfetto, come vedete, senza neanche sforzare. Ora faremo un test su un pannello in MDF, così testeremo anche la guida. Ora faremo il test per vedere se funziona il laser, se funziona bene e come si comporta la guida. Questo è un pannello in MDF da 20 mm. Il taglio è stato effettuato perfetto, non ci sono sbavature, la lama taglia in maniera perfetta, non ho dovuto neanche spingere molto. Anche oggi siamo giunti al termine della recessione. Prima di chiudere però vorrei darmi il mio parere sul prodotto. Il prodotto è promosso a pieni voti, funziona benissimo per tagliare qualsiasi tipo di legno, sia legni duri che legni morbidi. Eh, la guida si è comportata bene, ho, ho fatto una misura sul, sul legno che abbiamo tagliato, è eh, stata perfetta al millimetro, dopo ho fatto un altro taglio eh, senza usare la dima ma tirando una matita e usando il laser. Anche così il laser si è comportato in maniera ottima. Eh, L'unica no, nota negativa, diciamo, si può dire negativa, eh, è il peso, ma questo, è, come sapete, eh, è valido per tutti i prodotti di Ovi. Sono molto pesanti, ma costruiti comunque con dei materiali molto solidi. Eh, le impugnature sono molto ergonomiche, come vi dicevo che la nota negativa è il peso. Io, infatti, ho tagliato con una batteria da 4A e penso che se usiate questa macchina, per eh, determinati tagli, eh, se dovete fare tanti tagli, è meglio che vi procurate una batteria da un'ampere e mezzo, perché il peso sorpassa i, i 3 kg. Eh, settimana prossima eh, recensiremo la levigatrice angolare, che è questa. Spero che vi iscriviate in tanti al mio canale, perché abbiamo tantissimi prodotti Riobi da recensire, eh, così vi arriverà un messaggio ogni volta che posterò il video one weekend.